Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video Ragazzi, ringrazio a coloro che si sono iscritti al mio canale E siamo arrivati a 9000 iscritti. quindi grazie ancora Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come non crashare su Adobe Premiere Pro Ovviamente, quando stavo editando, cliccavo dei tasti, montaggio, riprese, librerie E mi si crashava, e mi usciva un errore Un errore stranissimo, quindi cosa ho fatto? Sono andato su Premiere Pro, sulla proprietà del programma e ho fatto delle modifiche e adesso non cresce più, non cresce più, quindi se in questo caso avete bisogno di Adobe Premiere Pro, ho il link in descrizione o nei commenti oppure se hai problemi con il link c'è il server Discord quindi qua otterrai tutto, tutto quello che ti serve, quindi iniziamo prima ad andare nella cartella percorso file di Adobe Premiere Pro dove tu ce l'hai installato ovviamente quindi io ce l'ho installato sul mio disco principale dove ho, dove ho il mio sistema operativo vado su Adobe Premiere Adobe, Adobe Premiere Pro scendo fino a giù fino a trovare questa applicazione qua tasto destro sopra, mostra, altre opzioni, proprietà, compatibilità e qui c'è disabilità, ottimizzazione, schermo intero oppure questo ha dei seri problemi riguardo al crash, non solo sui programmi ma anche sui giochi. Quindi esegui questo programma come amministratore, faccio, metto queste due spunte e faccio applica. Poi andiamo su mostra impostazioni di più elevati, esegui l'override del comportamento dell'applicazione e faccio, esegui e faccio ok. Ok e apro Adobe Premiere Pro come amministratore Se non va cliccate il tasto destro sopra Esegui come amministratore e aspettiamo che si avvieni Ed eccolo qua Mi sta anche laggando un po' Ed eccolo qua premere, Però io non ho adesso problemi di crash Clicco a caso Clicco esporta Clicco questo Clicco questo Clicco questo Tutto a caso E niente Non ho problemi di crash adesso Cioè ha fatto tipo 100.000 caricamenti però mm, sto anche registrando e non mi sta crashando Quindi io spero tanto di esservi stato d'aiuto ragazzi Iscrivetevi al canale, supportate il canale per altri tutorial Non capisco perché si vede così il verde Non lo so, il green screen Quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi E lasciate like se questo video è stato utilissimo E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.